Molta gente non capisce il valore della solitudine. Stare soli è una fortuna. Ci si può sentire soli in mezzo a una folla, insieme agli amici o senza il proprio partner. Ma l'importanza, e qui io la chiamo fortuna, è quella di imparare a stare bene con se stessi. Imparare ad apprezzare e di conseguenza giovare dei momenti di noia. Ecco, per stare bene con gli altri bisogna prima stare bene con se stessi. Sembra una frase fatta, lo so, ma non importa. Un caso curioso, in inglese ci sono due termini per spiegare la solitudine, solitude and loneliness, che si riferiscono rispettivamente al piacere e al dolore provati in condizione di esclusione. A volte è bello prendere e partire, viaggiare, che sia in macchina o a piedi o verso il vostro bar preferito, ritrovarsi tra mille ricordi, pensieri, esperienze che riaffiorano. La conoscete quella del rasoio di Occam? Sì, la metafora del rasoio, quella che concretizza l'idea che sia opportuno dal punto di vista metodologico eliminare con tagli di lama le ipotesi più complicate. E quante volte ci siamo ritrovati nella situazione tale per cui lei o lui non rispondesse. Che diamine starà facendo? Con chi è? Non vuole proprio rispondere. Per poi scoprire che il motivo era il più semplice e scontato. Stava cagando. Noi comuni cittadini ci ritroviamo spesso persi nelle inutili ed esose idee che ci facciamo nella solitudine. Credo che a volte dovremmo prendere un break, come dicono gli inglesi, dai nostri più assurdi pensieri, stappandoci una birra e lasciandoci trasportare dai ludici piaceri terreni. I'm gonna let this pass by mi piace ancora, un autoscappo, Ridere un giorno ancora, un autoscappo, Per raggiungere un mi piace ancora, un autoscappo. Un autoscatto. Senza lei, sto bene senza di te, sto male senza di te. È la continua lotta tra la libertà di sentirsi liberi di fare, agire, pensare e l'assenza di una persona cara che ti faccia ridere, stare bene, amare. Si dice sempre spazio, ho bisogno di spazio, dammi tempo. Lo spazio-tempo non ci manca di certo, è in continua espansione. Sarà per paura che ci venga a mancare qualcosa che ti faccia sentire meno solo? Abbiamo sempre bisogno del giudizio altrui, chissà come mai. Gli studiosi dicono che siamo animali sociali, soprattutto animali. Da qui social, post, foto, selfie, vogliamo sempre essere aggiornati, notificati. Io poi sono qui a sentenziare, ma per carità, sono come voi. Il narcisismo ci appaga, il giudizio ci sfama. Un sorriso? Allora... Penso che nasciamo insoddisfatti, con un continuo appetito di accettazione, piacevolmente concesso dagli altri esseri umani. della storia? Mi dispiace deludere le vostre aspettative, ma non c'è. La vita è così. A suo modo affascinante e senza un perché. Religione, scienza, raziocinio ci aiutano al loro modo a sentirci meno soli e a capire i perché. E allora? Tutto questo a che serve? Chi sbaglia? Chi no? La verità è che non c'è una risposta. Siamo tutti figli del dubbio. E sicuramente... Non sono io a potervi rispondere, sono come voi. A differenza che io amo questa solitudine.